E dunque guardi, io vorrei dire questo allora vorrei eh, innanzitutto ribadire eh, un, un una considerazione che è stata fatta anche all'inizio che mi sembra molto importante cioè che occorre eh, quando si gestisce questa materia complessa in città appunto complesse come Roma avere una programmazione a breve, medio e lungo termine sì. e questo noi in tre mesi lo abbiamo fatto con il nostro piano, il nostro piano si articola, un piano approvato tra l'altro dopo tre mesi, quindi in sostanza nel mese di aprile noi l'abbiamo approvato, sì. il 30 marzo anzi, e abbiamo approvato un piano che prevede tre livelli, cioè prevede la riduzione della produzione dei rifiuti, quindi un forte impegno per calare la produzione sì. dei rifiuti perché oggi a Roma si producono troppi rifiuti, sì. poi un'estensione della raccolta porta a porta e questo direi che è centrale perché Roma parte dal 44% sì, e vuole di arrivare al 70% entro il 2021 certo, vogliamo cioè... arrivare al 70% ma giustamente l'esempio di Milano ci dimostra come questo è possibile perché noi abbiamo seguito allora l'esperienza di Milano guidata da Walter Ganatini ed è pro ed proprio Proprio quell'esperienza che attraverso il Temedima, attraverso il porta a porta esteso alla città, raggiunse in pochissimo tempo una raccolta differenziata essenziale che è quella che sottrae i rifiuti allo smaltimento. Però, il tempo... Però volevo, dire, eh. volevo solo dire questo, che comunque non è vero che noi abbiamo detto che non abbiamo bisogno di impianti, noi abbiamo messo nel nostro, eh, nel nostro piano tre impianti, e questo l'assessore Buschini lo sa benissimo, che sono tre impianti per la gestione dell'organico per trattare almeno, cioè da 120.000 a 200.000 tonnellate di organico. E noi partiamo subito, abbiamo già individuati i siti e quindi... Non noi li volete rendere ancora noti? La, la, perché la sindaca ieri sera non ha voluto dire dove sono i siti? Perché stiamo facendo lo studio di fattibilità eh. e, vogliamo, e siamo persone ovviamente serie e corrette, quindi fino a che non abbiamo completato lo studio di fattibilità non le indichiamo. Che tipo di Però impianti saranno, già aerobico per il materiale organico, perché lei sa che la grossa componente appunto eh, di, di, la presenza appunto di organico nei rifiuti di Roma è, è molto significativa, ma devo anche dire che noi in tempi brevissimi abbiamo fatto il piano e questo è fondamentale, perché come si diceva solo se abbiamo una pianificazione e se la metteremo in campo passo passo, come stiamo facendo con le però ci vogliono anni, porta... Assessora, questa è l'obiezione certo. che le viene mossa. Infatti abbiamo la transizione nella transizione, quello che noi diciamo è che constatiamo che la regione non è in grado oggi per una mancata programmazione del passato eh. ovviamente sto, pass sto parlando non è in grado di rispondere al fabbisogno appunto attuale della, del, del, del, di tutto il Lazio e quindi per rispondere a questo fabbisogno occorre a mio avviso eh, assolutamente mh, cercare di utilizzare tutti gli sbocchi possibili che oggi sono ancora nella capienza del Lazio e poi naturalmente appunto questa possibilità attraverso quello statagemma che il professore indicava per Roma che è quello che noi stiamo già facendo e quindi, quindi noi abbiamo un quadro eh. molto chiaro che ci dice appunto eh, sia nelle prossime settimane e come che nei mesi e negli anni a venire che, che la situazione nei... tornerà alla normalità, era l'assessora Montanari che ha cercato anche di rassicurare chi ci sta ascoltando